una scarpa da trail non ha certo paura dell'acqua a parte forse il cucciolino che eh, si sta bagnando troppo ma questa altra Mont Blanc appena lanciata sul mercato italiano secondo me rappresenta una delle migliori scarpe percorrere tutte le distanze scarpa che vi consentirà di amare il mondo dei trailer ma per capirlo come al solito partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa zero drop 30 mm nel tallone 30 mm nell'avampiede utilizza un intersuola Ego Max che consente alla scarpa stessa di essere particolarmente leggera in effetti pesa nella taglia US 9 soltanto 274 grammi. Abbiamo apprezzato il solito spazio importante nell'avampiede, la presenza di una maia davvero sottilissima una linguetta soffietto racing che consente comunque di tenere il collo del piede parecchio coccolato un particolare sistema di allacciatura in realtà preferisco sicuramente quello delle eh, Timp 4 che è più tradizionale dal mio punto di vista il tallone è particolarmente morbido soprattutto nella parte superiore nella parte inferiore invece resta assolutamente bloccato grazie a una struttura che consente il bloccaggio del piede abbastanza buono che però dipende fondamentalmente dalla vostra capacità di allacciare questa scarpa che per molti di noi provenienti dalla strada potrebbe essere magari leggermente più difficile. Come ho già detto l'intersuola è di Ego Max, ossia un'intersuola particolarmente reattiva abbastanza morbida che comunque viene mediata da una suola Vibram Light Base che consente al tempo stesso di correre davvero velocemente la scarpa è abbastanza rigida ma non così rigida sicuramente non è flessibile ma eh, vi garantisce questa scarpa una stabilità abbastanza importante anche nei cambi di direzione grazie come già detto alla eh, parte posteriore ho apprezzato davvero la leggerezza della scarpa soprattutto se confrontate con le team 4 che dovrebbero pesare tra i 30 e i 40 grammi in più a seconda della taglia del vostro piede come ha detto l'azienda americana questa scarpa consente di correre tutte le distanze a tutti i ritmi e soprattutto è davvero leggera e potrebbe essere utilizzata anche per le escursioni chiaramente stiamo parlando di una scarpa super premium e di conseguenza ha il suo costo io la raccomando a tutti coloro i quali volessero davvero affrontare i trail in maniera efficiente ma anche e soprattutto a quelli che volessero quest'estate correre e camminare eh, con una scarpa molto molto leggera io comunque ho lasciato la parola al prodepodista che ho incontrato qualche giorno fa quando ancora non pioveva. Nei prossimi giorni faremo compatibilmente con la cura del mio infortunio la recensione completa delle altre carbon che secondo me rappresentano un prosulta della casa americana. Eh, voi stay strong keep running, io come al solito vado a bermi un coffee e sarebbe davvero gustoso se vi iscriveste al canale. Ciao e alla prossima! Andrea, siamo finalmente giunti alla recensione delle famosissime Altra Mont Blanc, cosa ne pensi di questa scarpa? Ciao Max, ciao a tutti! Ma la scarpa è fighissima, guarda che bella, bella tomaia, leggera. Mi piace tanto, una scarpa splendida, bei colori e leggera. Devo dire molto leggera, di solito sono delle mattonelle, super! Secondo te per chi è adatta a questa scarpa? <ride> No, diciamo che è una scarpa adatta per chi fa i trail ed è più leggera e più veloce Per chi corre forte, diciamo Anche forse per trail più corti Boh, io non lo so, la utilizzerei in generale Forse è la migliore che abbiamo visto fino ad oggi come scarpa da trail In toto, nel senso, sto guardando la tomaia Sento il peso della scarpa, mi piace molto in generale e per quali distanze la utilizzeresti? Beh, Noi non siamo espertissimi di trail, però la porteresti anche oltre diciamo, la distanza di 3-4 ore. C'è comunque tanta, tanta schiuma ed è molto leggera, quindi per assurdo potrebbe pesare di meno di un'altra che invece dopo 3-4 ore diventa impegnativa da portare in giro. La tua ammortizzazione bisognerebbe provare, però ti dico, secondo me, sì, si potrebbe tranquillamente portare per tanti chilometri. A livello di Tomaia come l'hai vista? Sono davvero rimasto sorpreso e so che anche tu, quando siamo usciti a correre qualche giorno fa, l'hai vista molto positivamente. È bellissima in generale, dei, dei colori sgargianti, e, è leggerissima poi, quindi... Non credo proprio che, che, che l'acqua non entri, però um, è talmente leggera che secondo me non fa sudare il piede, calza bene anche, non, non mi sembra che ci siano punti dove possa uh, creare vesciche, quindi secondo me è top. A livello di intersuola, stiamo parlando in questo caso della famosa Ego Max. Come l'hai vista e ti sembra davvero reattiva? Eh, guarda, ti dico, questo Ego Max qua mi sembra molto più leggero dell'altra che avevamo provato. La timpa è molto più duro come, come Ego Max. Eh, questo è invece è molto più morbido e molto più leggero. Sembrano due mescole diverse. E a livello di tallone, come l'hai vista? Guarda, allora il tallone, intanto, qua ripeto, è bello morbido. Eh, guarda. Ai tempi facevano dei mega conchiglioni stradurissimi, invece guarda qua, come è molto morbida e molto, tra virgolette, vuota. Uh, io le preferisco così, sinceramente, un pochino meno pressanti sulla, sul piede in generale e soprattutto sul tallone. A livello di Soletta so che comunque ultimamente le controlli sempre tutte, cosa ne pensi? Soletta merita una, una foto, è particolarissima, è la prima volta che la vedo e in effetti hanno fatto una roba intelligente, una, una specie di nido d'ape che la rende comunque un pochino più leggera e ammortizzata perché l'hai fatta un attimino più alta delle altre e hai permesso questa, questa specie di, di ammortizzazione in più. A livello di numero suggerisci stesso numero come calzato o mezzo numero in meno? Devo dire che questo è il mio numero, di solito ci si lamenta che vestono un pochino strette invece questa qua mi sembra che vesta molto bene, è sempre un po' particolare la scarpa da trail bisognerebbe valutarla durante le gare perché a me è capitato su qualche gara che dopo il piede continuasse a scivolare in avanti e mi desse un po' di fastidio. A livello di battistrada invece beh chiaramente secondo me stiamo parlando di un prodotto premium quindi anche da questo punto di vista è eccellente. Sì, c'è poco da discutere, secondo me ha dei bei tacchettini. Eh, su in Vibram non credo che ci sia di meglio sul mercato. Secondo te quanto durerà questa scarpa? Chiaramente pensiamo di utilizzarla nei trail estivi, ma dal tuo punto di vista quanto durerà? Beh, secondo me dura abbastanza, non, non saprei dirti. E poi le scarpe da trail comunque hanno una seconda vita poi nelle passeggiate, quindi la utilizzi per gareggiare e poi la utilizzi per camminare. Secondo me dura, dura un, bel, un bel po'. E secondo te quali sono i pregi e difetti di questa scarpa? Pregi un po' tutto, dall'estetica dall alla al battistrada, all'intersuola, super leggera e morbida, e reattiva, maglia clamorosa, colori clamorosi, secondo me, cioè se proprio devo trovare il pelo nell'uovo, non mi piacciono tanto i lacci perché mi ricordano quelli di certe scarpe che poi si slacciavano se sempre, quindi vabbè. Invece Andrea, una delle domande che mi hanno posto in parecchi è quando testeremo le scarpe Zero Drop con fibra di carbonio di altra. Più che altro in che gara le proveremo poi? La domanda è, vanno davvero molto uh, forte e sono davvero curioso. Andrea invece <ride> cosa ne pensi del, dello zero drop? Noi chiaramente non abbiamo fatto il trail, però la Valle Olona è comunque, tra virgolette, un sentiero. Sì, un sentiero, eh, te l'ho detto, bisognerebbe provarla in salita, ma secondo cioè, a me piace correre con, con gli zero drop. Poi conta che comunque in, uh, nei trail secondo me si appoggia tanto di avampiede e vieni facilitato. Dovevamo andare a fare una, una corsa in salita ma non c'è mai il tempo. Ad ogni modo nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni. Grazie a Andrea, Stay Strong e Keep Running e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima!